Iniziamo con l'addestramento base di com-. Sì, si, adesso vorrei provare a Nuovo salvataggio. Partita salvata. 21 minuti? No, abbiamo giocato per 21 minuti. Vabbè, sì, forse sì. Combattimento: questa sessione sarà registrata in Snisca solo la Per affinare le tue abilità di combattimento e i tuoi riflessi. Quello che imparerai qui ti aiuterà a sopravvivere e a dominare il campo di battaglia. Ti addestrerò all'uso di armi da fuoco, di tattiche furtive e di hacking delle reti nemiche. Perché alla Militech... La criptazione Militech è una vera merda. Ma i discorsetti motivanti ce li hanno proprio nel sangue Ora In posizione verme Muoversi, muoversi, muoversi Preparati a spaccare culli in questo parco giochi fascista Passiamo a un programma tattico di puntamento Sai, tanto per riscaldarsi Ma oh, questo sì, questo si spara. Sì, sapevo che l'avresti trovato facile. Che dice? Aumentiamo un po' la difficoltà. Sono tutte automatiche le armi qua. Non male. Ma è più realistico se il bersaglio è armato. Non stare lì in palata, c'è cui... Premi per abbassarti nascondenti dietro non riparo riparti proteggerti dal fuoco nemico quanto ricarichiamo e adesso allora ci dice pure dov'è e dove sta guardando porca vacca un botto di vita questo e io ho preso del danno cos'è un reanimator bello questo corpo 11 F se prendi X va all'area a destra mentre si è fatto proprio piace il switch sai la lo scanner scansiona i due oggetti come faccio a scansionarli? Gli oggetti relativi agli incarichi sono evidenziati in oro, scansiona questi due oggetti, le scansioni evidenzi evidenziano gli oggetti interessati intorno a te e forniscono preziose informazioni al riguardo Premi tab per uscire fuori dallo scanner in questo modulo imparerai ad applicare strumenti tecnologici a situazioni di combattimento. Capo, era quello schermo per distrarre la guardia. Quindi, tieni premuto Tab per attivare lo scanner. Ping. Con non sai perché installato il tuo scanner fornisce un'interfaccia aggiuntiva da cui... Selezionare gli Akin rapidi relativi ai bersagli. Usa distrae i nemici per distrarre la guerra. Scorri la lista degli Akin rapidi disponibili con la rotellina o con QED. Due costo in rap. Esegui. Bloccato. Ma ah, ci vuole del tempo a quanto pare. Tutto stile, Bene, ora ah, l'ho ucciso con due pugni. Cercati. E questo l'abbiamo capito. Poi con la rotellina vado qua. F. Lui fa corporativa tutto stile e niente sostanza bene ora i è... cari quasi non ho capito ancora, cosa devo fare chiama okay, avanti. ah che era quello schermo per distrarre ti bug bot come bloccata ah ok Feccia corporativa. Tutto stile, niente sostanza Bene, ora eliminalo in silenzio Bene, è tutto tuo Toglielo di mezzo Ce l'ho fatta? Non viene lasciare tracce del proprio passaggio Specie se parliamo di cadaveri Raccoglie il corpo e nascondilo. Dove? Ok, devo metterlo qua dentro Determinarlo con stile. Così. Pronto ad acchirare qualche idiota in tempo reale? Divertiti. Scusate se non sto parlando mi sono concentrato allora. Mentre controlli attivamente una telecamera o una torretta puoi eseguire hacking rapidi. Anche su altri dispositivi nei Tieni premuto tab e punta a una delle guardie. Robot. Affiliazione a Praticare nei primi effetti Usare l'azione Hacking rapido, costo in RAM. Non hai abbastanza unità di RAM disponibili per poter utilizzare hacking rapido detto una granata la versione del protocollo può essere usata per attivare effetti che influenzano tutta la rete usala ora per ridurre il costo di ram in tutti gli hacking rapidi okay. Per caricare il demone spezza ice dovrai ricreare la sequenza di codice selezionando i caratteri della matrice codice i caratteri selezionati sono visibili nel buffer buffer C quindi devo premere 55 55 BD 55 Fa esplodere la granata Come? Tieni pronto tab E mira verso una delle due guardie F Ah, GG Visto? Devi solo spegnere il cervello e seguire gli ordini Proprio come nella Militech Sotto la mia saggia guida sei un... niente male. L'algoritmo della Militech ti ha messo alla prova, bene Ho altri moduli se vuoi migliorare qualche abilità. Altrimenti vai pure. Ma ricorda, la strada non ti darà consigli né seconde caso. Ah, tutorial obbligatorio completato. Beh, iniziamo un no. Ma questa le abbiamo fatte tutte. No, questa no. cosa, vediamo come te la cavi con la furtività. tutte andiamo passare di qua quindi andiamo in modalità furtiva ho sbagliato Torna all'addestramento, reclita. Devo andare in quella zona. campo visivo di Miko il suo indicatore di allerta inizia a riempirsi trova un riparo per evitare di farti scoprire cerca riparo presto <ride> bene bene ora so che no. lentamente verso l'uscita niente quasi ancora da capo no. ho capito che mi devo nascondere devo farmi vedere l'asto tizio Puoi nascondermi? Cerca riparo, presto! Lui <ride> ben, mi vede. Devo venire qui. Ora muoviti lentamente verso l'uscita. Non farti vedere. Furtivamente, B. Hai mai visto una BD sui ninja? Ecco, così. e quindi tecnicamente nessuno mi ha visto La area. Tieni gli occhi aperti per i sistemi di sicurezza come le torrette e le telecamere di sorveglianza che possono far scattare allarmi e attirare i nemici verso la tua posizione. Ora la stessa cosa, ma con una telecamera. Ah, le telecamere ostili, in grado di rilevarti, hanno dei raggi di scansione arancioni, mentre quelle amichevoli hanno raggi verdi. Le telecamere ti rilevano se entri nel loro campo visivo, ma non acquisiscono i suoni. Quindi, devo andare qui. Questo sì. Ottimo lavoro. Ah, okay. Sali sulla piattaforma. Bene, e ora finiamo con un po' di tecniche di combattimento avanzate. Poi potremo chiudere. Ok, vediamo queste tecniche avanzate. È tempo di un po' di combattimento ravvicinato. Stendilo. Ma fa attenzione. Sembra tosto. Forza, puoi farcela. Ah, mi ha già ucciso. Ok, allora come devo fare? Ferrare i nemici più forti, i nemici di livello molto più alto del tuo, indicati con l'icona dello scheletro rosso, possono liberarsi facilmente dalla tua presa, sconfiggerli è estremamente difficile, perciò procedi con cautela, C. Ok, direi che ci siamo. Ora troviamo qualcuno più vicino alla tua classe di peso. Premi per eseguire un attacco rapido. No, per eseguire un combo di attacchi rapidi premi mentre stai eseguendo l'attacco rapido precedente quindi devo premere tantissime volte e mi sembra che se tengo premuto ah mi proteggo o carico il caricare un attacco potente quindi rilascia per eseguirlo. Ok, questo l'avevo capito. Consumo la resistenza agli attacchi rapidi e quelli potenti hanno costi in, in resistenza diversi. Il tuo livello attuale di resistenza è mostrato con una barra gialla nella parte alta dell'interfaccia. Nel mie che posizioni di guerra, colpiscilo per vedere l'effetto dei tuoi attacchi su di loro. Alziamo la difficoltà da facili a normale. Il prossimo idiota saprà parare i tuoi attacchi. Mm. Ok, no, non l'ho ucciso Come si ammazza sto tizio? Allora gli attacchi rapidi non danneggiano i nemici che parano se gli attacchi potenti possono rompere ok Lo carico premuto per assumere la posizione di guardia ora la parte parare i colpi invece di poi li sto parando accosta in resistenza per parare quando subisci un attacco mentre pari consumi parte della resistenza se la resistenza raggiunge lo 0 la tua guardia verrà rotta Attacchi potenti di nemici possono rompere la tua guardia nello stesso modo in cui i tuoi attacchi potenti possono rompere la loro. Ah, due attacchi potenti. Ok, l'ho fatto. E ora allora lo ammazzo. No, ok. Contrattacca un attacco un nemico due volte. Per contrattare i premi... E il tasto destro subito prima di subire il colpo per devi deviare l'attacco E risponde automaticamente con un contrattacco. Quell'idiota si sbilancia ogni volta che attacca Approfitta, avanza e sferra un controattacco Non ho capito come fare Ma ah, devo solo premerla Ah ok, forse ce l'ho fatta Ah, devo tenerlo premuto Per schivare scegli una direzione con VST No, VSAID E premi due volte CTRL-C Left CTRL-C In rapida successione Oddio, mi, mi piace Beh. Vi voglio vedere quel coglione colpire l'aria Non farti prendere Ah, questo è per schivarlo Stavo sbagliando a tasto Questo non l'ho schivato Questo l'ho schifato però. Ho tutte le tecniche che poi imparato per neutralizzare il nemico. Hai padroneggiato la via di Anchionta, mio giovane apprendista. Passiamo alle armi corpo a corpo. Prendi una spada. 113 danni al secondo. E se prendi le katane sono fini, vediamole. Le tecniche di combattimento corpo a corpo che hai imparato possono essere usate anche con le armi, corpo a corpo, come la katana. Ci P. Eh, l'ho già ucciso. Bene, adesso fammi vedere cosa hai imparato. A hai disposizione di una serie di armi e un cyber Decor. ora affronterai una serie di nemici che hai già incontrato durante l'addestramento, neutralizzando. utilizzando... In modo che preferisci Suicidio No, ce l'ho fatta Funziona eh? Buona fortuna, per... Allora, niente male, eh? E ora possiamo tornare agli affari. Quindi, adesso io direi: saltiamo la partita, non puoi salvare ora. Perfetto. Diamoci da fare. Ok, ora possiamo salvare, non possiamo soltanto salvare, metterci una, una cinematica, diciamo comunque allora io direi salviamo, voi dovreste davvero sì, voglio sovrascriverlo, partita salvata, quindi detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, probabilmente lo dividerò in due perché ho registrato un'ora e 10 minuti, quindi... Eh, yo vi saludos, chao.